Non ci potete credere, ma a tre ore dal matrimonio Anastasia è caduta e si è sgamata tutta. Adesso vi faccio vedere, amore mio, ben certo. sveglia. Se vi ricordate il video, quello di dove avevamo chiuso le, i soldi di mamma e papà, mi è venuta la buona della mamma, possiamo andare a chiedere alla signora? Eh sì, adesso andiamo a chiedere, perché appunto nel video precedente ho telefonato e ho chiesto se era possibile riaprirla senza codice e mi avevano risposto che fino a stasera non era possibile, ma noi abbiamo una certa urgenza, perché siamo senza portafogli, e quindi andiamo subito a chiedere, ok? Yeah. Bimbe, date la monetina No, giù amore, nel vassoio Amore, hai visto amore? Hai visto che si muove? Eh? Hai visto? Te l'avevo detto, ero sicurissima che ti avrebbe salutato siamo fuori a cena, adesso ci beviamo un aperitivo e poi stasera dobbiamo andare a dormire perché domani che giorno è? Un giorno, giorno bellissimo! Perché Anastasia domani è un giorno speciale? Perché mio cugino si sposa! Brava! E quindi domani dobbiamo essere belli svegli e attivi anche se si sposa il pomeriggio quindi domani mattina possiamo anche svegliarci con calma fame. Cosa vorresti mangiare? La pizza o qualcos'altro? Eh, adesso, adesso... adesso guardiamo, dai! Buon appetito! Buon appetito! Cosa giocate, bimbe? Avete ancora tutta questa voglia di giocare? Io sonno! Come funziona questo gioco? Ma mi spiegate come funziona questo gioco? Che non l'ho ancora capito? Eh ho capito! E poi? poi tipo, io faccio le forbici e lui so, fa il sasso, fai così e così. Poi se anche l'altra parte fai fa, questo, la carta, e l'altra fa la forbice, lo taglia fa. Come si perde? Eh? O si vince? Cioè quando hai preso sì, tutte e due le orecchie è finita? Sì! sì. Siamo nell'ascensore del nostro hotel. Adesso, Anastasia, dove vai tu stasera? A dormire? Ti a prendere spazzolino, mm. edificio, vestiti per domani. E pigiamino. Pijamano. No, no, no, no, no, no. Tu, domani c'è il matrimonio, quindi tu ti prendi. Questo vestitino qui lo metti domani mattina per far colazione. Ti porti il pigiamino, ok? Chiare? Ce l'ho io. Voglio farlo io. Aspetta, un attimo. Porti il pigiamino e lo spazzolino, il dentifricio la zia ce l'ha. Poi domani mattina andiamo a far colazione, domani pomeriggio non facciamo nulla e poi ci prepariamo per il matrimonio, ma ti prepari da noi, ok? la Se dovrai una pulita anche i capelli. Infatti, sì, sei stata bravissima, ti sei, sei lavata anche i capelli. Mia nonna, ok. Sa, ah, okay. Questo, questo, questo sì, Va bene, dai. No. Aspetta che ti do la chiave. Okay. Vai. Come si apre questa stanza? Wow! Ok! Luce, vai Ani, facci vedere! Nel buchino? No, dove c'è la luce? Hai spento la luce, Nastasia! Ok! Come vai? No, non toglierla! Se la togli si spegne la luce fra pochi secondi! Ok, dai, prendi il tuo spazzolino e aspettiamo che la zia sale, Ok! Noi dormiamo insieme stasera. <ride> Fammi vedere. Hai preso lo spazzolino? Sì. Chiudi gli occhi. Sai che il mio si è scaricato. Ma che ne so, adesso mi tocca usarlo normalmente. C'è una cosa che odio, è usare lo spazzolino elettrico normale. Ani, pigiamino. Sì. Guarda, è scarico. Non è vero, guarda no, è scarico vabbè, spegnilo, spegnilo che magari stasera ancora riesco a usarlo guarda come sembrava attenta che ti fai male domani c'è il matrimonio no, no, no no, no. Shhh, guarda che lì c'è un buco guardate come sembrava tutta la tutta. ok, stop ragazze, siamo in un hotel basta Vanessa è scarico. Fai vedere? No, vediamo Ani? Da ok. Volete un po' di aria? Oh Va bene, ascolta Anastasia, buonanotte. Mm. Ci vediamo domani e ci vediamo domani mattina, va bene? No, no, giorno, amore, sei tornata? Hai dormito bene? dormito bene dalla zia? Sì, e cosa stai ciucciando? il no, non so Non lo sto ciuciando, ma lo sto mangiando. Lo stai mangiando. Allora, cosa dobbiamo dire ai nostri amici Ani? Che sono... Allora, martedì, mercoledì, giovedì. Sono quattro giorni che... Non prendi il ciuccio, amore, brava! bravissima. E quindi manca veramente pochissimo. Oggi cosa c'è? Il matrimonio? secondo me domani potrebbe arrivare il grande giorno brava amore bravissima adesso ci riposiamo un pochino tanto il matrimonio è oggi pomeriggio e più tardi ci vestiamo va bene? Sì. ciao Vane, buongiorno ciao, ciao amore dormito bene? Sì. Hours later. Sì, non ci potete credere ma a tre ore dal matrimonio Anastasia è caduta e si è sgamata tutta adesso vi faccio vedere amore non piangere ma no amore ascolta Anastasia silenzio ascolta ascolta ascolta facciamo vedere i nostri amici facciamo vedere i nostri amici cosa è successo guardate qui e la manina amore andiamo giù a chiedere in reception se hanno un po' di disinfettante no madre, no no no vuole Vanessa grazie ma non vuole le no fastidio le brucia andiamo a chiedere se hanno un po' di disinfettante amore no no zia, non no no no no Va bene, vieni con me Mettiamo le ciabattine però, eh Va bene? Dai, che adesso ti passo e poi andiamo al matrimonio Guardate, poverina Allora, siamo andati giù E ci hanno dato un po' di acqua ossigenata Adesso Vanessina ti disinfetta, amore Eh, va bene? Però non piangere più, Anastasia, dai Non piangere più, che adesso ti passa Vane, tu mettilo Vuole che glielo faccio io? Dai. Io faccio dammi. qua e la mamma di là. Dove vuoi che te lo faccio, amore? Le gambine. qua. non brucia, Anastasia. Non brucia. Perché è acqua ossigenata, non è alcol. Anzi, sai cosa ti dico, Vane? Buttamene un po' qua sopra sul gra... allunga la gamba. Non fai così, non fai così. non brucia allunga la gamba. Sì, invece, così si disinfetta Ani non brucia Ani. Bentornata amore. Dove sei andata? Racconta ai tuoi Alla amici. Dia. Sei andata dalla zia nella sua camera d'albergo, eri molto triste, piangevi tanto, sì. adesso invece sei tornata sì. e sei serena, vero? Fac Ma adesso ha bussato la qui, no, noi pensano... E io pensavo che... Beh, che fosse qualcun altro. Sentivi bussare, molto. vero? Allora, no, pensavo dalla porta. Ehm. Allora, invece... Invece noi non siamo vicini Però si sente il sesso Sì è vero non siamo attaccate come stanze Però il bagno è comunicante Si sì. sente comunque perché poi, perché poi noi siamo qui dentro eh, C'è cioè tipo Un pezzettino. Eh, Loro sono di là Guarda vi faccio vedere dopo Voi, Vuoi far vedere? Sì, Andiamo a vedere guardate. dove è la zia Dai Vedete? Noi sì, no. siamo qui no. No. E la zia è qui e lì c'è la nonna, vero? Quindi siamo tutte tre vicine nelle stanze. Andiamo dentro adesso. Dai. No, no, no, dai, dopo, dopo, dopo, dopo. Allora... No, adesso non possiamo cambiarci perché è ancora presto. Adesso mettiamo gli smalti e li lasciamo asciugare, ok? Mi fai vedere i graffietti come sono guariti bene? Vediamo un po'. Eh, meglio, dai anche qui e anche la manina mannaggia come mi dispiace non mettere le mani sporche su guarda te che grafica ti sei fatta ma dimmi te Vabbè, pazienza, dai. Allora, Anastasia, adesso Vanessa ti toglie lo smalto sulle manine, va bene? Vane, hai voglia di toglierlo anche a Dani? Uh -huh. mm? Iniziamo dalla manina destra, togliamo questo smalto arancione palla, e verde. La palla, io, gioccio. Mm -hmm. no, solo, solo arancione. Lei c'era solo arancione? Eri tu che le avevi verdi e arancioni. Ok. Ok, ho dito fatto, vediamo. Allora. Posso vedere? Benissimo! Voglio metterlo o vuoi aspettarmi? No! Lo mettete adesso? Lo mettete adesso? Mm -hmm. E Poi No! Ne... Ok! Poi ti togli lo il tuo lo smalto... Anastasia, <ride> sei tornata felicissima, eri disperata prima! Sono contenta! Ma tornatore? Eh buono! Sai di cosa sembra? Ma. Di Crystal Ball! Ti lo ricordi il Crystal Ball? Col sì. Quel palloncino che si soffia nella cannuccia! Mamma! Ma. Ma. Dai! Non cominciamo a sporcarci tutte! Ma. Ma. E adesso ti pulisci ah, allora. con l'acetone Ok, guardiamo il risultato poi finale eh, Ragazzi, ora smalti messi Vediamo un po' Anastasia prima. Ah, mm. Ai, Vediamo Guarda. un po' Wow, anche il piedino Fammi vedere le manine Dove sono? Bellissime Piedono. La bibi, mannaggia questa bibi È dello stesso Piedono. colore dello smalto <ride> La bibi, amore, Piedono. gioia mia Piccola Vanessina invece? Anche lei? Mamma, perché non oh, mi sono sporcata? Oddio, adesso mi pulisco, sì sì, adesso mi... lo tolgo con l'acetone. Vane, mi fai vedere anche il tuo? Allora ragazzi, ci siamo messi lo smalto, manca un'ora e mezza al matrimonio e adesso ci iniziamo a preparare, a vestire e poi vai dalla zia a farti truccare? Ci guardiamo anche Vanessina ha messo lo smalto sui piedi e sulle manine e poi... Cosa stai facendo? Ti stai riprendendo il pollice? Sì perché era poco Era sporco? Perché si mm. era andato un pochino di Va bene Allora ragazzi ci vediamo dopo quando ci siamo vestiti Ragazzi qua il video che noi abbiamo fatto vedere la cameretta Ci siamo dimenticati una cosa, volete vederla? Quale? <ride> ah è vero, non abbiamo fatto vedere il frigo Allora cosa c'è nel frigo? L'acquetta sì. fresca, vero? <ride> Ma, guarda perché io mi Ma sai che quasi porco. quasi bevo un sorsino d'acqua E Vane dopo vai dalla zia a farti truccare? Uh -huh. Ok allora ci vediamo dopo Dai, col vestito e sì, il trucco io. Vai vado, prima tu? Vado. Ma te l'ha detto la zia? Ah, sì No vai quando sei vestita non so neanche io Sì sì dopo che sei vestita Sennò no, poi no. sporchiamo l'abito Ani, vieni fammi vedere un po' sei stata truccata dalla zia dove vai allora mi fai vedere dopo Guardami, mamma. vediamo vanessina wow amore sei bellissima eh, una magliettina. allora anastasia il tuo trucco è bellissimo leggerissimo e anche questo cappello in realtà ti sta molto bene, potresti anche portarlo. Ma che bella che sei! sei anche tu, Vanessa, sei bellissima, molto fine, amore. Con questa borsetta fucsia. Posso allora, portarlo. adesso dobbiamo davvero andare per. Eh? Sì, sei bellissima. Adesso dobbiamo davvero andare perché è tardissimo. Tra sì. mezz'ora dobbiamo essere in chiesa. E allora, quindi ragazzi, il video finisce qui iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like per questo video ciao ci amo